Pellegrin che viene da Roma con le scarpe rotte in piedi, parabondi po, parabondi po, pellegrin che viene da Roma con le scarpe rotte in piedi. Oh, metà della fobia! Lei incontravo un'osteria, per un pop, per un pop, a metà della sua via, lei incontravo un'osteria. Passo l'acqua che rovina i ponti, persino quella vola delle monti. Se c'è una cosa che davvero conti, è il vino che mantiene il mare Monti. E io naturalmente ringrazio tutti quanti voi, ringrazio il comune di Sassoferrato, l'associazione Lottava Riva per questo. E tutti, e tutti i collaboratori, gli enti, le, le altre associazioni per questo premio che mi ha veramente sorpreso, mi ha sorpreso perché mi sono sentito scovato no? dico perché in genere appunto il mio lavoro è molto concentrato nel territorio dove vivo dove sono nato, dove lavoro, che è Bella Rigia Marina Mi guarda qua sono tresta, qua di insalata, qua scurta da manamata Trina trinca vannitrando, dupi <totipi> sull'inca vannitrando è un bo con cinta rosto e la bellissima la panna donna la va tu. Dio grazie che mi recordo Sei eh, bravo, sei bravo. Grazie. Cosa mangio la sposa l'ultima sera? Ma niente tu piuttosto giù, niente tu da la spaghetta la spaghetta quella vegna, quella vegna, quella vegna, quella vegna, quella vegna, quella vegna, quella con quella vegna, quella vegna, la Centrali, per esempio la, il rivivere la tradizione attraverso il rito della Pasquella, e in una, recentemente consideravo l'esperienza della Pasquella come spina dorsale del gruppo dell'uva grisa perché l'abbiamo fatto finora con grande convinzione vivendo proprio quelli che erano i valori pur nella trasformazione eh, dei contesti, trasformazione degli ambienti sociali, è stata qualcosa che ha continuato a funzionare e quindi eh, per me è stato importante perché attraverso la Pasquella si verificava l'attualità e l'universalità della tradizione. Guardatemi, della guardatemi! Eh, eh. Bella, bella, bella! Bella, bella! Bella, bella, bella! Bella, bella, bella! Bella, bella, bella! Bella, bella, bella! Bella, bella, bella, nel maggio del 1981 quindi sono 40 anni quindi c'è anche questa coincidenza interessante ecco è nato mh, a bellaria di giamarina da un nucleo di amici diciamo così eh, che ehm, aveva eh, individuato proprio nella memoria orale nelle tradizioni popolari qualcosa eh, che potesse avere un valore universale rispetto all'oggi quindi non solo qualcosa che avesse un valore eh, le, dal punto di vista storico, documentario, ma qualcosa che potesse essere rilanciato. Le tradizioni, i canti eh, erano soprattutto per noi il, eh, una modalità attraverso la quale eh, recuperare un rapporto di relazione con le persone più anziane. Le attività si sono consolidate professionalmente attraverso la creazione di un centro di documentazione nel Comune di Bellaria, eh, al quale ho lavorato soprattutto negli anni 90, eh, dove ho sviluppato una serie di percorsi di ricerca sulla memoria collettiva e che in questi ultimi anni sto mh, cercando di eh, rendere accessibili online attraverso la creazione di un archivio di documentazione che si chiama Audi Bellaria di Bellaria. Bella Regia Maria è un paese di mare, per cui d'estate venivo con la Vespa all'epoca eh, le nuove generazioni, quei capelli lunghi che io seguivo e quindi per me i riferimenti erano quelli. Poi eh, improvvisamente, verso i 18 anni, nell'ambito eh, della scuola, attraverso uno spettacolo che aveva proposto un mio insegnante ho, ho scoperto eh, il, il canto popolare e soprattutto la memoria sociale che veniva trasmessa attraverso il canto. Ecco, con Luva grisa, eh, eh, grisa ho cercato di riprendere quell'esperienza, eh, un'esperienza che allora era nata, era stata teatrale, quindi artistica come modalità di restituzione della storia, attraverso fonti scritte, invece eh, l'obiettivo era quello di eh, recuperare, quindi raccontare la storia, la memoria, i momenti importanti, le emozioni che scaturivano dalle persone che incontravamo attraverso il teatro e quindi eh, un lavoro di ricerca legato pro, dove, doveva eh, immediatamente essere eh, rielaborato e restituito, quindi le nostre prime attività sono, hanno riguardato il teatro. Dopodiché, questa, questa attività di ricerca, di, di spettacolarizzazione di, è proseguita per 40 anni, quindi è stato un lavoro veramente intenso e, seppur attenuato in questo ultimo anno e mezzo, continua tutto. un pochino la, il, il tracciato della mia esperienza e, e quindi concludo questo discorso eh, eh, con un appuntamento eh, eh, sul vostro territorio dove potremo conoscerci, conversare, approfondire un pochino questo, questo lavoro e anche conoscere meglio eh, la bellissima esperienza che, vostra che ho sentito recentemente. Grazie. il invece beve il vino e hey. hey. il sangue non è acqua chi fa